Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il secondo video di oggi ragazzi riguardo questa nuova Issi. come avevo già detto, avevo già preanticipato nel video precedente che avrei fatto due versioni di questo veicolo e quindi andiamo a vedere la versione tuning di questo veicolo perché l'altra era una mia soddisfazione personale e come vedete l'avevo fatta stile Mr Bean e mi piaceva tanto però devo riconoscere che quest'auto ha anche tantissimi altri optional che secondo me andavano valorizzati ripeto il prezzo di quest'auto ragazzi secondo me è una cosa esorbitante cioè veramente tanti soldi per una compatta che comunque diciamo è quello che è però ha degli optional eh, fighissimi tipo non so se avete visto quei marmittoni dietro è allucinante ragazzi c'ha quei marmittoni che sono grandi come arcofano è carinissima come auto e niente ho voluto fare una versione diciamo racing no? una versione tuning un po più tuning rispetto a quella di prima quella di prima eh, si chiamava mh, tuning il video ma effettivamente non era proprio molto tuning è più tuning questa versione qui ragazzi come vedete veramente ci sono tantissimi optional su questa quest'auto è, è sfiziosissima io l'ho trovata veramente veramente divertente sia nel guidarla sia nel, nel fare insomma nel cazzeggiarci e poi c'ha delle livree potete farla anche stile vecchia cioè, ci sono parecchie cosine, ragazzi. Come state vedendo, io prima le ho fatte vedere di sfuggita, però adesso diciamo sto mettendo qualcosa. Sinceramente, sono molto indeciso su come fare quest'auto perché è veramente, è veramente spassosa. Insomma, eh, che dire, ci sono livrei, ci sono modifiche. Eh, ci sono alettoni. Ovviamente, io andrò a mettere. Eh, tutto ciò che secondo me è più adeguato all'auto non andrò a mettere merda che magari non c'entra nulla con l'auto allora ragazzi io la lascerei di un colore chiaro che comunque è un giallo e mettiamo una cappottina di questo tipo ragazzi allora e eh, niente l'auto è, è questa ragazzi però eh, piano piano prende forma come dire modifiche mettete più gusto avrete nel mettere le modifiche certo non mettete la tavola da surf se volete fa una macchina tuning però è veramente carina questa è la classica macchina da vicoletto da inseguimento ragazzi è bellissima per quello no cioè vai lì fai inseguimenti e cose è un cazzeggio a me piace ragazzi devo dire che sinceramente sono rimasto molto soddisfatto rispetto a tante auto che ho visto finora tipo che c'era la bianchina diciamo chiamiamola la bianchina l'altra che uscì poco tempo fa che veramente faceva schifo al cazzo l'ho comprata per modificarla l'ho fatta e tutto il resto però effettivamente faceva schifo al cazzo come auto e invece questa qui è, è carina è veramente carina questa è la versione tuning di, questo, di questa auto, giallo racing, ragazzi, perché non potevo farla altrimenti. Ecco, mi spiace che questo cofano, questo, diciamo, bagagliaio posteriore, deve essere per forza nero, però con queste marmitte per forza nero lo dovevo fare, però alla fine non dispiace perché riprende molto con la cappottina e, e l'alettone. Diciamo che comunque ha le finiture nere, l'auto quindi ci sta pure bene il cofano nero. Anche se se due marmitte sono veramente allucinanti, ragazzi. Eh, l'auto è spassosa, è spassosissima. Io se, ve la consiglio. Se avete soldi e vi piacciono le auto divertenti, questa è veramente divertente, ragazzi. Eh, è come, come dire, come portare un due cavalli. Non so quanti di voi hanno mai guidato un due cavalli che era una vecchia auto, però è è veramente fighissima questa auto. Che altro dire, ragazzi, se potete e avete soldi da buttare compratela, non ve la consiglio per fare le gare, non ve la consiglio, però se potete compratela perché è veramente divertente. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti. she mm -hmm.